Mi spiace, l'ingresso è vietato. Ripeto, la prigione è blindata per ordine di Kukulkan. Nessuno entra o esce. Jessica Cuchin, Leah Cushul Makobo. Baxo Leah Cushul Makob, Laili Halkabobo. In Shurbe Sikolo, Matun Shantan. Leah Cushul Makob, Laili Halkabobo. In Shurbe Sikolo, Matun Shantan. Catukultiku Kulkan. Uy, Kabuye. Paying what in Guya, Basho, Catukultik. Max Timbuya Tuxi Cavet in Lixi Yatal Bular Patel in Tujaki Timnikes Makimba Makachi Malo Kakini Telo Non ci sta nient'altro. Non si vede il fondo? Sempre che ne abbia uno. Questa grotta sembra scavata da un antico fiume sotterraneo. specie di incisione in su. esserci qualcosa qui. Nada. No. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Ho superato il fiume, sono quasi alla prigione. Ci sono guardie dappertutto. Ci dirigiamo verso il fiume. Tieni contatto quando siamo lì. Ok. lo so sarò costretta a piegarmi ad Amaru tutto ciò che ho fatto fin dalla morte di Saidi sarà perduto non lo permetterò forza andiamo non c'è più tempo qualcuno deve trovare lo scrigno. se il sole non viene rivitalizzato o il mondo ricreato tutti saremo distrutti ho trovato un altro indizio Forse. I tatuaggi sul tuo braccio, l'airone e le eclissi, gli stessi simboli erano incisi sull'altare dove era lo scrigno. Cosa? Che cosa significano? Questo è il mio destino. Il fuoco cremisi di Shashel. E questo riguarda il mio passato. Simboleggia Sincicica, l'ultimo imperatore di Paetiti. La sua tomba è nella città alta. Mi ci puoi portare? Laggiù è pieno di cultisti. Se c'è qualcosa lo avranno sicuramente già individuato. Amaru non ha questo indizio, non sa che cosa cercare. Saranno guardie dappertutto. Riusciremo ad evitarle. Sarà pericoloso. Di sicuro. Allora non c'è tempo da perdere. Come stai Ezli? Bene. Mi ha aiutato a trovarti. Dovrebbe essere con Ushu. sono con un urato Magnifico Ezli le vuole parlare Madre mandiamo rinforzi vuoi che aiuti Uccio o che sfrutti la situazione per conquistare l'area Finché sono via sei tu il capo Ezli segui l'istinto Lecce lancò e lo lopuzzi ha le telo andiamo sarà l'ultimo per ora Preghiamoci a raggiungere la città. Fai strada. Non capisco. Sembra quasi creolo. La zona è sicura. Andiamo. Prendi questa chiave. Vieni, ti mostro una cosa. L'eclissi sta arrivando. Quando inizierà, lo scrigno dovrà essere aperto. Lo scrigno ha un forte potere tentatore. Proverà ad attirarmi a sé, mostrandomi un'illusione. Una soluzione facile ai nostri problemi. Ma l'unica cosa che mi mostrerà davvero... Sono i miei desideri nascosti. Mi preparo a resistere da tutta la vita. Amaru non ha ancora visto lo scrigno e già il suo potere gli offusca la mente. Il suo popolo è Paititi e solamente noi possiamo salvarla insieme. Quindi, se Amaru riesce a ricreare Paititi come dice, di fatto la distrugge? Sì. Le minacce esterne sono molte, ma il rischio fa parte della vita. Dobbiamo affrontarlo per restare fedeli a noi stessi. Come farai a resistere al suo potere, una volta che l'avrai? Non lo so. Ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco Cremisi mi guiderà e mi farà mantenere la promessa. Proseguiamo. Cos'è il fuoco Cremisi? È il mio destino. È legato al sacrificio di Kukulkan. Quando il fuoco Cremisi arde, cerca il tuo specchio. È una forza che avvolge la coscienza. Non so altro. Non capita mai che quelle creature entrino qui. Creature? Quelle bestie. Hanno attaccato la Trinità nelle grotte attorno a Pernabai Didi. E mi hanno inseguito all'altare da cui è stato rubato lo scrigno. Parli degli Yashil. Yashil. Erano alti e veloci E molto affamati Quasi disperati Non le chiamerei creature Sono molto di più Aprila con la chiave che ti ho dato successo agli Yashi? Ci sono tante leggende antiche, ma Paititi deve loro molta della sua sicurezza. La proteggono? Non so se lo facciano intenzionalmente, ma l'effetto è quello. Non attaccano mai la città? No. Abbiamo sempre vissuto in armonia. Credo che Amaru abbia in mente un sacrificio pubblico. Di un ribello? Dobbiamo fermarlo? No. Non senza un piano. E nulla rischio di uno schermo. E Il guerriero sarebbe disposto a sacrificarsi pur di evitarlo. Stammi vicino e fa come me. La polla potrebbe aggredirci. Di qua. E noi si rascondono di che minacciano la nostra sicurezza. La loro leader, la traditrice Unuratu, la nostra oh! regina decaduta, è mia prigioniera. Ma può ancora salvarla. Oggi offriamo un sacrificio a Kukulkan affinché ci protegga mentre si avvicina l'Eglis. Con questo, questo. sacrificio redimeremo l'anima del ribelle. Possano i suoi compagni vedere la luce e unirsi a noi. Per fermare la violenza, la vede come un mezzo per i suoi scopi. Mm. Vanno a crederli così. Hanno paura e fanno Non manca molto. La tomba è oltre quella porta. occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. Puoi passare. La tomba è lassù, su quella statua. Io tengo d'occhio l'ingresso. Non ci vorrà molto. Siamo quasi alla tomba degli imperatori. Siamo vicino al fiume, pronti a portare te e un Uratu fuori di lì. Avvisami quando siete pronte. Non ho abbastanza spazio. pieno, non ci sta nient'altro. un'entrata. Lara, dove sei? Alla tomba dell'imperatore. È quasi fatta. Saremo pronti. Tengono ancora i fuochi accesi. Deve essere una figura molto amata. Non ho abbastanza spazio. L'altare è molto elaborato. Doveva essere un sovrano importante. influenza inca è inconfondibile. La tomba dell'ultimo imperatore. Il culto deve aver preso piede alla sua morte. l'eclissi e il l'airone. Cosa mi sfugge? Aspetta, è stato Lopez a lasciarlo. Il cuore del serpente si trova nella coppa. Il cuore del serpente si trova. Comandante Rourke, sappiamo dov'è lo scrigno, voglio una squadra su Croft. Repetiti È giovane Ma forte È nobile di spirito quanto di sangue Non lasciarmi, continua a parlare Lo scrigno Ti tenterà Resisti Siamo noi a crearci il destino Vedrai che non ti deluderò. su dove Lopez ha portato lo scrigno d'argento. Il cuore del serpente si trova nella coppa, vicino ai molti volti di pietra. been impactful oh, <inaudible inaudible molt mio> Schön well. No will not get your elo straight the shot ziel il kukulin Lobilität Pieno. Non ci sta nient'altro. Dove sei? Sono giù al molo. Ti vedo. Ehi, hey, sono quasi pronto. Arrivo. Dov'è un urato? Dov'è un urato? Ci hanno attaccate. È morta combattendo. Oh no. Già. Dov'è mia madre? Tua madre si... si è sacrificata. Ma questo è l'ambuletto del capo. Ti appartiene, adesso. Lei era una guerriera. L'eclissi si avvicina. Se non ridiamo vita al sole... Troverò lo screen. Non lascerò che il culto di Kukulkan mi preceda. Cominciate a preparare la Camera Ardente. La Regina vivrà per sempre dentro di noi. Ucciu, aiutali con la barca. Ci prepareremo alla battaglia. La ribellione vincerà. Torneremo con lo scrigno. Sta' attenta. Saremo pronti al tuo ritorno. Adesso torniamo a Kuakeyaku, ci raduniamo e ripartiamo da lì. questo per un altro enigma. Cosa diceva? Il cuore del serpente è nella coppa, tra i volti di pietra. Beh, è meglio di niente. Penso di sì. Dobbiamo trovare lo scrigno e farla finita. Che cos'è? Guarda qui Capitano, novità? Capitan Vai, fermati, aspetta, corri vita di un soldato. l'ora di ammirare questo scrigno di cui parlano tutti allora l'ultima volta abbiamo guardato qui qui e anche qui forse il nemico è cagato angolo migliore merda cosa Tutto pieno. Non ci sta nient'altro. Tutto pieno. Non ci sta nient'altro. Squadra in incursori, non perché state ancora spazio. cercando lo scrigno? Ci sono ostili nella vostra area. Dominguez. Non mi importa un accidente di Dominguez. Trovate Lara Croft e ammazzatela. Qua giù non c'è niente. Come sarebbe a dire, trovate Lara Croft? Siamo troppo pochi per farlo. Doveva essere un'operazione di ricerca. Sparpagliamoci e vediamo di fare il possibile. Io vado laggiù, tu resta qui. La situazione cambia continuamente. Vieni fuori, c'è del lavoro da fare. C'è una cosa di sospetto qui. Uccidete tutto ciò che si muove. Non riuscirà a scappare. Sbagliato, armi mano. Mettiamoci all pronti allo scontro. Roger, inflazione aria in corso. A raccolta, prendete tutti i lati. Ok, mettiamoci all'ordine. Andiamo con l'orario. Andiamo il compagnia! Possibile. Non ci sta nient'altro. Tutto bene, signore. Yeah. Qui Cardinal 2, danni da scossa premonitrice su Juliet 3. Una frana ha messo fuori uso la terza piattaforma di pompaggio, nessun incendio. La strada di accesso a Kyo 2 è bloccata da alcuni alberi caduti. Abastanza abbastanza spazio. Ma che mi prende? Cosa diavolo dovrei fare? Un urato è morta. Rurka le ha sparato alle spalle. Non ho lo scrigno. E Jonah... Dio... Se dovesse succedergli qualcosa... Maledizione!